Salve a tutti, eh, eh, diciamo che oggi è stata una partita bella, combattuta, devo dare merito a Massimo, dove si vede già la sua impronta, secondo me è una squadra eh, organizzata bene in fase difensiva. Gioca con un po' di malizia, blocchi, veli, eh, pressa molto alto, quindi gioca la partita a viso aperto. Forse un po', un po in alcuni gol, eh, quando sono troppo in avanti, non coprono bene i diagonali, però eh, devo dire che la squadra tatticamente è messa bene e si vede che l'allena eh, Massimo, che, che è stato uno dei più grandi giocatori siciliani. Eh, peccato che non, non ci siano state la possibilità di vedere i gol attraverso gli highlights perché ci sono stati tutti, un gol di bellissima fattura con delle giocate davvero belle. Eh, C'è stato il primo gol eh, eh, fatto su la Pressione con Alessio, sul secondo palo per Giuseppe, è stato bellissimo. Eh, le accelerazioni di Francesco sappiamo, sappiamo benissimo che è un giocatore che se gli dai spazio insomma... Eh, punisce sempre eh, ma anche gli altri, devo dire, grande merito ad Alessio, a Sebi, l'Uniglo che anche se ha sprecato qualche gol eh, insomma c'è sempre, in fase difensiva, in fase d'attacco se, se facesse pure quello, devo essere sincero, forse non sicuramente non giocherebbe con noi quindi Iaia, parato il rigore, importante perché poi la partita al di là del fatto che l'abbiamo meritata perché potevamo chiudere anche il primo tempo in maniera più rotonda però sul 2-2 poi il 3-2 con Peppe Lombardo abbiamo chiuso quindi questo ci ha dato un vantaggio e sul 4-2 poi il rigore parato queste sono cose naturalmente che ti danno carica e che demoralizzano la squadra avversaria quindi eh, nonostante noi secondo me abbiamo strameritato i tre punti eh, la partita poi è andata come volevamo noi nel senso che in quei momenti quando abbiamo un po' eh, tirato i remi in barca loro hanno sbagliato e, que e questo ci ha sicuramente avvantaggiato. Eh, non so cosa, mh, cosa hanno fatto le altre squadre, il Caparina giocherà stasera quindi non sappiamo, c'è questa Corsa a due in questo momento, giocheremo domenica, sabato prossimo e ancora l'altro sabato giocheremo a Sciglia a Camarina, Santa Croce Camarina. Questo, ripeto, saranno le due giornate che ci diranno quale sarà il nostro campionato, ma devo essere sincero, sette partite, insomma, sei vittorie un pareggio, peraltro gli ultimi due minuti eh, a Ragusa, credo che la squadra eh, sicuramente sarà fra le protagoniste di questa stagione. Eh, ancora, secondo me, non abbiamo visto il migliore ghiannello perché ritengo che Alessio sia di categoria nettamente superiore, eh, ma questo è uno sprono, mm, non è una critica. Eh, ci stiamo giovando di... Di, di, un, di un portiere che sinceramente quest'anno sta facendo davvero benissimo eh, che l'anno scorso c'era Luca Scampolino, il portiere della rappresentativa Juniors eh, quest'anno non c'è perché è infortunato, però voglio dire Sebi sta facendo davvero delle cose mh, delle grandi cose eh, ma tutti quanti, anche, ripeto, stanno lavorando bene eh, soprattutto nella fase difensiva con Giuseppe e Sebi che, che davvero st stanno lavorando in una maniera come devo dire commovente, ecco. mm, lo spirito di sacrificio che piace a me. Eh, ritengo che oggi la partita non era semplice perché siamo costretti, voi perché siamo in testa alla classifica, voi perché siamo in casa a fare sempre la partita. Eh, fuori casa invece ci agevano un pochettino il fatto che sono un po' gli altri che devono cercare a fare la partita e noi siamo molto veloci, siamo molto rapidi, sappiamo difendere bene e ripartire come pochi almeno fino ad, ora, fino ad oggi eh, in questo campionato di C2 eh, sono, contento, sono contento soprattutto per i ragazzi perché eh, da un paio d'anni che stiamo lavorando su questo gruppo e sui ragazzini e, e finalmente forse quest'anno è l'anno buono quindi complimenti intanto all'avversario perché ritengo che ha fatto una bella gara, eh, non lo dico perché abbiamo vinto o per piaggeria, ritengo che la mano di Pastranesi si vede, complimenti ai miei ragazzi perché hanno vinto una partita non facile, quindi sono contento e eh, vediamo cosa succederà ora nelle prossime due gare. Un carissimo saluto agli amici di Sottino 5 TV.